benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo ad utilizzare una delle canzoni che ha, fatte, che ha fatto la storia del, della musica, for, for Home the Bell Tolls dei Metallica. Allora andremo a utilizzare questa canzone estrapolando tre riff eh, in cui cercheremo di migliorare le diteggiature e la lettura ritmica e il nostro senso del ritmo quindi se per caso sei iscritto anche alla mia newsletter mando una mail ogni mese ogni due mesi più o meno una in cui andiamo a vedere un approfondimento di un qualcosa di tecnico sul nostro strumento eh, riceverai anche la trascrizione di questi tre riff se non sei iscritto vai sul mio sito e iscriviti è totalmente gratuito. Eh, andiamo a utilizzare anche eh, Moises per far partire gli audio e eh, ti consiglio di cercare la versione che ho caricato sul io eh, di, di questa canzone perché l'originale non è stata registrata a 440 Hz, quindi dovresti scordare il tuo strumento infatti sul web ho visto tantissime anche versioni eh, ma sono tutte stonate scordate quindi o scordi il tuo strumento oppure cerchi la versione 440 che ho caricato io in maniera che il tuo strumento rimane uguale e tu puoi suonarci sopra in maniera più intonata possibile Allora il primo riff, quello che abbiamo sentito prima, va a sfruttare la tecnica appunto delle dita. Un dito un tasto che ci è tanto cara. Eh, la facciamo nella parte acuta della tastiera, quindi da un lato è più facile perché i tasti sono più stretti, quindi non necessitano di un grande allargamento. Qua andiamo sulla corda di Sol al tasto 19 e abbiamo da fare questo dopo aver dato un Mi a vuoto andiamo a fare 4 3 2 1 partendo dal 19 e tornando indietro 19 10, 18 17 16 se riesci questo mi puoi anche lasciarlo lungo Okay, adesso io ho messo anche il suono distorto perché ho cercato di avvicinarmi al, al mitico suono di Cliff Barton. Se no puoi farlo anche tranquillamente col basso pulito, è bellissimo lo stesso. Quindi ehm, attenzione quando risali a non fare questo. Quindi le dita della mano devono stare il più giù possibile. Eh, questo perché poi mi potrebbero servire per altre cose oppure in velocità comunque più riescono a stare giù e meglio, e meglio è così come quando parti col miglio non partire con la mano così altrimenti quest'indice poi rischia di arrivare tardi dopo aver fatto questo andiamo a fare Poi abbiamo 17 16 sulla corda di la ok le note sono eh, sol fa diesis re appunto re basso e do diesis anche qua se riesci a tenere la mano composta vedi quando suono il mignolo questa qua è ancora giù quando vado a suonare eh, sulla corda di la il mio mignolo è ancora su questo darà più rotondità alla tua canzone, altrimenti se tu fai tutto, senti che rimane tutto staccato e, e non suona poi tanto bene. Andiamo a provarlo con la canzone. sentito nel primo giro ho, ho fatto anche un trillo qua sotto puoi anche farlo in versione trillo altrimenti tieni il do diesis lungo se vai a fare il trillo parti eh, appunto dal, dal Re vai a staccarlo e riattaccarlo il consiglio che ti posso dare è non tanto verso l'alto ma quando stacchi staccalo verso la corda sotto in maniera che fai vibrare che fai vibrare la corda eh, nel trillo non devi ribattere con la destra quindi è solo un colpo di destra benissimo andiamo al secondo riff secondo riff va sulla parte bassa del basso Anche qua abbiamo un dito, un tasto La prima parte è così Quindi andiamo a fare 0 Quindi sol, fa, diesis, fa naturale Tre volte la quarta volta ci spostiamo con la mano e qua ci servirà l'ampia apertura. Andiamo a prendere Fa diesis Sol la, con il mignolo, quindi mano aperta. Eh, ho spostato il dito indice sul Fa diesis così facciamo 1, 2, 4, poi ritorniamo. La seconda volta. Eh, potrei tenerla a mano così, io preferisco comunque spostarla allo stesso di uno, fa diesis, sol e di si sì, sì, naturale. Proviamo ad andare a suonare anche questa. Cerchiamo la parte, sono partito prima scusa da quella del sì perché l'ho preso, preso sfasato però, però quello è se non riesci ancora a andare a velocità provalo con una batteria provalo più lento e mi raccomando anche qua cerca sempre di tenere le dita molto giù ok? composte e non e un'altra cosa colpisci con il dito a martelletto Dita a martelletto riescono a essere, riescono a essere più precise, e più veloci e anche più, più leggere nel movimento. Quindi, se, se invece colpisci così, sarai sempre un po' più lento e goffo. Invece, dita più a martelletto. Andiamo sul terzo riff in cui invece entrano di scena le terzine. Allora vado a cercarlo perché non mi ricordo bene dov'è, dovrebbe essere qua. Prima sentire. Ripeterlo. allora cosa vado a fare qua? delle terzine con il mi vuoto di base sol la sol qua attenzione che ehm, cambia il ritmo questi qua sono poi da, da un quarto e un quarto il eh, si bemolle e il sol bemolle quindi io qua mi metto con la mano, con l'indice più o meno sul tasto 3, Sol, La. devo spostare la mano sul bemolle e poi spostarla sul Sol bemolle, perché questo è un bel allargamento, sarebbe di, di 5 tasti, quindi avendo un dito per tasto devo andare a spostare la mano, a meno che non voglio allargarla così, ma è, è abbastanza proibitiva. Cerca di essere eh, preciso sul, sia ritmicamente che, che anche nello spostamento. La seconda parte... Inizio uguale, tarzina, mi, sol, da, qua continuo con le tarzine, mi, sol, ok? Rispetto a prima dove facevo, sol, dove le prime, la prima era una tarzina, questa non è più una tarzina, e l'ottavo puntato più un sedicesimo. Invece nella seconda parte continuo con le tarzine. E poi vado a fare la scaletta queste tre note si bemolle, sol bemolle come prima e poi il fa quindi qua attenzione sul sol bemolle arrivaci col dito 2, perché poi hai ancora il fa da fare che figurazione ritmica è questa? che è, è tutta un pochettino sospesa, questa qua è una terzina di quarti, le altre erano una terzina di ottavo, la terzina di ottavo sta in un quarto, ta... mentre invece la, terzi... la terzina di ottavi, la terzina di quarti invece io ho due quarti in cui devo far stare tre note, ta ta ta. Quindi rimane un po' più sospesa, io dico, non so se è il termine, se è il termine esatto. Ok, proviamo ad andarci a suonare anche questa, anche qua provala se riesci più lentamente, ci sono anche dei software che rallentano le, le, le, le canzoni originali, volendo. 1, 2, 3, 4... Ne va avanti vedrai che non ha tanti altri giri questo qua che stavo iniziando adesso e, e poi il finale e per il resto va a ripetere queste, queste sezioni io spero che questo video ti sia stato utile in qualche modo eh, spero che ti sei, vorrai iscrivere alla mia newsletter per bassisti appassionati e ci vediamo poi al prossimo video grazie a presto ciao Thank mm -hmm. you.